Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo questa maglia del Liverpool dedicata a LeBron James in edizione player. La versione fan l'avevamo già vista e trovate qui sopra la recensione. Il mondo dello sport celebra il record di LeBron James. LeBron è noto anche per essere uno di quei sportivi che investe molto nello sport. Tra le sue attività imprenditoriali, il numero 6 dei Lakers è uno degli azionisti del River del Liverpool e tiene circa il 2% del club. Il design di questa maglia presenta una base nera con strisce e blocchi grigio scuro accentuati da profili rossi. I dettagli all'interno delle strisce presentano due acronimi quasi traslusti che rappresentano LFC e Lebron. YNWA, You'll Never Work Alone, e SFG, Strive for Greatness. Sulla maglia sono presenti anche l'iconico stema del Liverpool, lo swoosh di Nike e la corona con il brand di Lebron. La maglia è molto bella, mi era piaciuta nella versione fan, nella versione player mi piace ancora di più. Nella mia classifica prende 4 stelle, veramente molto bello il tessuto della versione player. Il costo lo vedete qui sopra, non aggiungo altro, ho già detto tante volte, è molto basso, molto conveniente, fate voi i vostri calcoli. In descrizione qui sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, andate a vedere sul sito quali splendide offerte vi attendono. Ora, prima di lasciarvi alla parte finale, aiutateci a far crescere il canale, lasciateci un grosso like e iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima!